Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Super Mario Galaxy. Nell'ultima puntata abbiamo iniziato la seconda galassia nel mondo 6, solo che non l'abbiamo ancora finita e in questo episodio la finiremo. Allora, de della seconda galassia ci mancavano solo la terza stella, la cometa e la stella nascosta. Quindi non sarà molto lungo questo video. Ora sto sblo sbloccando questo teletrasporto che rende un po' obsoleta la stella rossa, che, che si trova proprio vicino al teletrasporto, perché, uh, come vedete, sta lì, e, e tecnicamente si può sbloccare solo dopo il mondo 6, cioè, so, do, solo dopo il mondo 5, quindi all'inizio del mondo 6, e quindi ti servirebbe per arrivare al mondo 6, e invece non la puoi usare perché c'hai già il teletrasporto. Robopunte vendicative um. <ride> si sono tornate le robopunte da, dalla galassia Megaroccia eh, credo um. E, um, oh, infatti ora sono i gli unici nemici che si trovano in, queste, in, questo, in questa galassia Uh, quest, in questa, missione de, uh, questa missione è la più difficile di, di questa galassia. Soprattutto per uh, delle sezioni che vedremo più avanti. Quest, in questa parte è piuttosto facile. Cioè, uh, Quello bisogna soltanto usare il um, in salto. Mentre uh, qui bisogna far schiantare dei, delle robopunte in... Uh, su, su quello sulla gabbia due volte per, per questo ce ne sono due ecco fatto Grazie, per ricompensarti ti indicherò una scorciatoia Cioè l'unica via per arrivare più avanti Trasformazione Ok, questo non è molto difficile Ma uh, bisogna stare attenti a dove uh, si mette la robopunta Qui bisogna raccogliere tutti i frammenti di stella blu Ma bisogna anche usare il, la robo punta come trampolino Non serve eh, fare lo, la pirouetta basta saltar, saltarci sopra per uh, trasformarli in una molla ecco questa è una delle sezioni più difficili del livello e per qualche motivo cambia pure la musica sotto c'è pure un una non so neanche come si chiamano funghi energia sì. uh, un fungo energia per uh, aiutarci anche se non c'è neanche un boss cioè sì, c'è un boss l'abbiamo già visto solo che non è vicino È davvero facile entrare in una catena di danni continui eh, come ho fatto prima. Basta cambiare un po' il ritmo e, e, e, si, e si esce subito. Ma non è sempre facile. Questa è anche un'altra parte più difficile rispetto al resto del livello. Perché bisogna saltare i, i laser che alle volte si incrociano pure, quella tal fa. Uh, sparisce se vi avvicinate. Qui c'è solo un guscio ma ci sono molti uh, tesori. Credo che più avanti si, si, si va, uh, più è, è buono il, il, um, il premio che prendete con i tesori. E qui c'è il secondo fungo energia del livello. Wow! Beh, nessun problema, siamo tornati qui. Sì, eh, quelle, le tante spariscono perché eh, non, non fanno danno eh, eh, ravvicinato. Fanno danno soltanto se vi, vi prendono con i... con i cosi. I, le chiavi inglesi il guscio non serve a, a molto non c'è nessuna stella nascosta non c'è niente dentro i i, um, i, tro, uh, i, i, i i trofei i tesori um, che è utile non, non c'è niente di utile Qui sto andando a cercare se, se c'è un cupa, ma non c'è. Perché ce n'è solo uno e non, non respawna. qui il boss Che conosciamo già Magari ci muoviamo perché li sto uccidendo i nemici? Sono inutili da uccidere. Magari lo, ora l'ho capito. In questo livello, eh, ci, sono, ci sono tre funghi di energia: uno per una parte difficile, l'altro per una parte difficile, e l'altro si può comprare prima del boss. Noi l'abbiamo tenuto già da prima. E quindi non ci serve comprarlo. come che si chiamava questo? Non me lo ricordo il suo nome. Devo, devo ricontrollarlo. Ma probabilmente ce lo dice. Uh, dopo. Allora, um, la battaglia è m, diversa rispetto all'altra volta. Perché m, già da subito appare, appaiono gli altri... Um, gli altri nemici, ma no, non mi ricordo il nome neanche di loro e... basta, questa è l'unica cosa che cambia e vabbè, ovviamente non fa spawnare nessun nemico a parte quelli iniziali perfetto e siamo già a metà video yay sì perché um, la cometa mh, vabbè è piuttosto corta mentre la la la stella uh, nascosta è cortissima non, non, non ci metto nulla a farla Almeno, diciamo così. Nella realtà ci ho messo tipo un'ora. Un po' a cercarla, un po' a, a cercare di farla. Ok, iniziamo con la stella nascosta, visto che la, la cometa non è ancora apparsa. E si trova proprio qui, alle all'eropo punte vendicative. Per trovarla non ci vuole molto, perché basta uh, fare un salto in lungo nella pianeta iniziale e si trova subito. Eccolo qui, qui c'è un tubo, io ci ho messo un'ora per cercarlo, per trovarlo, e, e qui è ancora peggio, perché è difficilissimo questa parte, solo che ovviamente vi mostrerò, questo è un, è un vicolo cieco, qui c'è soltanto spazzatura, ehi ma qualcuno ha buttato, se, se, se ti presto gli arnesi che dici, eh. vabbè, Uh, tanto inutile parlargli. Cioè, tanto è inutile parlargli. Sono sempre le stesse cose. Um, allora, uh, questo è molto difficile. Io ci ho messo un'ora per finirlo. E um, ovviamente, uh, come sempre, bisogna mettere le, le bombe su. Su le cose delle monete e però qui ci mettono 8 secondi a esplodere le, le bombe quindi, se dovete posizionare una stella una bomba um, negli ultimi 8 secondi dovete farlo subito, se no, poi uh, non esploderà. E questa è la, la cosa che mi ha fregato di più. Non credo esplodino a catena, perché io ci ho provato molte volte e non, non ha funzionato. Non so se sono io che sbaglio oppure è il, il gioco che non lo permette. Ok, è arrivata una cometa rossa, che è la cometa del tempo. fretta robo-punte vendicative sono stati con questo livello Niente, oggi è tutto robo-punte vendicative uh, come vedete non è cambiato solo Uh, il, il fatto che c'è il tempo, ma sono cambiati pure alcuni nemici tipo qui c'era solo una, una cosa uh, un, una roba punta rossa, cioè no una, una verde e una gialla mentre qui ce n'è solo ce n'è anche una rossa anche più avanti vedremo dei cambiamenti del genere Mi sono, mi sono elettrificato durante la cutscene grazie grazie non mi interessa Ecco, qui c'è pure una roba punta rossa quando prima ce n'era soltanto una verde le roba punte rosse eh, non fanno danno se non eh, um, ci saltate sopra quindi non sono proprio un pericolo solo, solo che possono dare fastidio perché possono muovere tutte le robopunte cioè possono muovere la robopunta verde e anche può, può muovere mario Qui non cambia niente almeno io non mi ricordo che niente sia cambiato io mi ricordo che niente cambia e non vedo niente di cambiato uh, io qua faccio in diagonale però per evitare meglio le cose vi consiglio di farlo in verticale direttamente che okay, è molto meglio e qui non saltate da uno all'altro perché comunque dovrete fare così e lasciarvi andare la, la Stella Lancio ha un, ha un alto raggio, però comunque potrebbe non, non funzionare se state troppo lontani, quindi state comunque attenti. Già, se prendete due funghi energia non vi danno nuove vite. Mi dispiace, vi ho rovinato l'infanzia. Bene, abbiamo tre minuti per sconfiggere il boss, credo siano abbastanza. Neanche del boss cambia niente. Semplicemente questo. Oddio, come ho fatto a salvarmi lì? Bene, solo una. Comunque, credo che... Mh, le... Mh, le robopunte rosse spariscono alla seconda fase del del boss. Eh, perché comunque nella, nella prima battaglia nella Galassia Mega cioè, se vi ricordate, dopo la seconda fase il boss faceva spawnare delle robopunte rosse. Quindi probabilmente tipo le scambia. Sarà un errore, non lo so. Bene, finalmente nella prossima parte riusciremo a fare un'altra galassia, ma or per ora vi ricordo che um, potete is iscrivervi oppure guardare altri video, qui c'è la playlist di Mario Galazzi e l'episodio precedente e successivo.